una volta una coppia di cavalli di nome cavallo e cavalla cara non possiamo permettercelo ma caro è il nostro unico figlio lo so appunto vuoi dargli una vita povera e infelice? noi non potremmo che dargli una vita piena di sacrifici e povertà no no no no no io voglio che nostro figlio abbia tutte le possibilità di vivere una vita degna di essere vissuta non possiamo spezzargli le ali sul nascere e impedirgli di prendergli il volo ho un'idea È così cavallo e cavalla un'importante decisione Chi sa zarda suonare a quest'ora della notte? Spero solo non siano venditori di fieno Dovrebbero averlo capito da tempo che in questa casa il fieno è bandito Oh, ma che bella paperella Ma povera paperella abbandonata al freddo senza neanche una piccola riserva di semi di papavero Oh che tenera! Ti chiamerò Squack! E così nonna papera si diede subito da fare e creò una bellissima sistemazione per Squack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 Posso giocare con voi? Ti faremo giocare volentieri se solo fossi una papera Ma noi sembri più un cavallo <ride> squac, squac, squac, squac, squac, squac, squac. <ride> Sì, sembri proprio un cavallo che vorrebbe essere una papera <ride> Ma tu non sarei mai una papera <ride> Sfak voleva solo essere una papera Giocare con le altre papere E vivere una normale vita da papero Per questo motivo non capiva perché gli altri paperi non lo accettavano E se avessero ragione loro? E se fossi davvero un cavallo? Nonna! Nonna!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 Notte Squawk prese una importantissima decisione. Domani andrò al picco del volo dei paperi veri e finalmente volerò. Dimostrerò a tutti che sono una vera papera, così nessun'altra papera avrà più il coraggio di prendermi in giro. Il giorno dopo Squawk si svegliò, più carico che mai. Nonno, io esco. Va bene Squawk, ricordati di fare il bagnetto lago e mangiare i semi di papavera. Certo, nonno. Se solo sapesse dove sto andando. Non sarei mai Non sarei mai una papera. Veri. E oggi vi dimostrerò che anche io sono una vera papera! Oh, ok. E così Squawk arrivò al picco del volo dei paperi veri! E come arrivo al picco del volo dei paperi veri? Adesso basterò leggere le istruzioni scritte su quel cartello e finalmente anche io sarò un papero vero! E, ok, sembra tutto chiaro! Sono pronto, Mando! D'ora in poi nessuno potrà dire che non sono una vera papera! Questa era la triste storia di Squack, il cavallo papera che era convinto di essere una papera ma in realtà era solo un comune cavallo.